Ciao a tutti! Oggi prepareremo il sanguinaccio, il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa più il tempo di raffreddamento. Gli ingredienti sono latte, zucchero, cacao amaro, cioccolato fondente, cannella, liquore strega, vanillina, farina di tipo 00 e amido di mais. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato fondente. E lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 8. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola, aggiungiamo lo zucchero, e lo facciamo polverizzare per 10 secondi, a velocità 10. Aggiungiamo adesso il cacao amaro, la farina, il latte, l'amido, la vanillina, la cannella e il liquore. E azioniamo il bimbi per 20 minuti, 90 gradi Velocità 4. Il sanguinaccio è pronto. Lasciamolo raffreddare e serviamo. Sanguinaccio. Grazie e alla prossima ricetta.